Alfredo Diorio, responsabile della protezione civile Nuovo Domani, una nuova avventura, un passo avanti, un qualcosa di, eh, di veramente nuovo che è, in realtà è una nuova sfida. Sì, in effetti noi abbiamo avuto già un'esperienza circa 15 anni fa quando avevamo aperto il progetto de, di Mare Sicuro, con, eh, avevamo già 5 autoambulanze che poi ovviamente sono... Uh, si sono superate nel tempo, non erano più adatte e le abbiamo dovute ovviamente togliere. E poi da due anni, che, con tutti i volontari, stiamo lavorando per arrivare alla, a, diciamo, a questo nuovissimo prodotto che è un'autoambulanza di ultima generazione. E non è stato facile arrivare a questo punto perché uh, questa è un'autoambulanza che costa circa 70.000 euro e abbiamo potuto... Arrivare a questo perché siamo riusciti con il lavoro con qualche piccola donazione eccetera, ad arrivare al primo, come posso dire, al primo finanziamento che erano 20.000 euro. Dopodiché eh, abbiamo avuto eh, diciamo, l'approvazione delle banche per poter accendere un leasing e quindi abbiamo acceso un leasing eh, e questo ci ha permesso ovviamente dell'acquisto completo dell'autoambulanza. Abbiamo visto è dotata di ogni dispositivo moderno collegato con le disposizioni della ASL e quindi è all'avanguardia. Dunque, un'ambulanza per farci cosa? Allora l'ambulanza noi la, la, nel momento in cui abbiamo pensato di acquistarla, di attrezzarla eccetera eccetera avevamo subito pensato di poterla utilizzare prevalentemente per il nord del nostro comune perché il nord del nostro comune credo che sia molto, molto utilissima soprattutto con la presenza dell'Aurelia e soprattutto con la presenza di zone come Passo Scuro, Traiata, Traiatella, Testa di Lepre eccetera eccetera che ovviamente hanno bisogno secondo il nostro punto di vista hanno bisogno che ci sia ambulanza fissa H24. E dove sarà posizionata? Probabilmente, anzi quasi sicuramente, al nuovo presidio di Palidoro eh, che è stato inaugurato l'altro anno, mi sembra che sia stato inaugurato. Eh, penso che sarà lì il presidio, il presidio specifico dove sarà questa ambulanza. Avete già un'idea dei turni, di, di quando sarà a disposizione della collettività? Allora noi stiamo finendo le ultime pratiche burocratiche che purtroppo in Italia sono sempre un po' lentine ma noi pensiamo che possa iniziare il suo lavoro diciamo intorno al 20 di gennaio, la fine di gennaio eh, i turni saranno 12 ore per 12 ore quindi 24 ore su 24 e in questi turni saranno impiegati sia un infermiere sia due soccorritori, l'autista e, e il medico a disposizione, il medico nel caso in cui ci sia necessità sarà a disposizione sull'autoambulanza se non sbaglio molti dei vostri ragazzi si sono formati proprio in tal senso ultimamente? Sì, abbiamo, fatto, abbiamo formato altri ragazzi proprio per avere i turni eccetera perché già, già parecchi ne avevamo già formati con BLS, BLSD, trasporto politraumatizzato eccetera eccetera. E ultimamente la, la settimana passata abbiamo concluso un altro corso che ha praticamente abilitato altri 15 volontari e volontarie a questo tipo di attività per poter lavorare sull'autambulanza. Ultima domanda, come si farà a chiamare la ambulanza tramite il 118, tramite un numero dedicato, tramite il comune? Allora l'autoambulanza una volta fatto l'accordo con l'Ares 118 si chiama attraverso il 118 perché poi avremo noi a bordo la radio e il telefono del 118 e, e conseguentemente chiamando l'autoambulanza loro ti attivano immediatamente insomma. Poi ci sarà anche la comunicazione in, in, diciamo, radiofonica su tutto il territorio con la nostra sala radio con un'altra frequenza perché l'autoambulanza potrebbe avere bisogno della macchina antincendio, potrebbe avere bisogno di, del carro gru, potrebbe avere bisogno di altro un sostegno, una, una, una, come posso dire, un aiuto per risolvere quel problema in quel momento e quindi conseguentemente sarà collegata anche con la sala operativa in maniera tale di dare un servizio il più largo possibile. Quindi un sistema integrato con la protezione civile, in bocca al lupo. Grazie, grazie tante.